La maggior parte di voi mi conosce come slopstyle rider o come quello che fa i trick pazzi in bici, quello che ha il bike park perfetto per potersi allenare, ma pochi di voi sanno che in realtà tutte le mie abilità vengono proprio da un posto dove chiunque può andarci. Lo skatepark Ragazzi, non vi ho mai mostrato in realtà dove ho iniziato a girare. Proprio perché credevo di aver perso tutte le clip. Ma ieri, come per miracolo, improvvisamente la telecamera vecchissima che avevo si è messa a funzionare. E quindi ho deciso... No! Ma che sfiga! Stavo per dirvi, posso mostrarvi le mie origini? Proprio alle mie spalle lì. Dietro quel cancello una volta c'era un mini skate park e io ci venivo veramente tutti i giorni E no ragazzi non ho mai avuto a disposizione salti come al Monza Pizza da piccolo Proprio perché abitando in città l'unica cosa che avevo erano gli skate park O la strada proprio schifo. Ma non per questo ragazzi mi sono mai perso d'animo La voglia di girare è sempre stata alle stelle Io mi adattavo sempre a qualsiasi posto Sia che fosse uno skate park, una gradinata, un saltino, qualsiasi cosa Anzi secondo me non aver avuto un posto diciamo perfetto dove iniziare a girare Mi ha fatto acquisire tantissime abilità Proprio perché impari ad adattarti a qualsiasi situazione e poi nel 2010 la svolta ragazzi Hanno aperto proprio a Monza Uno degli skate park più belli d'Italia Lo spazio che vedete alle mie spalle si chiama Ex Macello, e una volta qui c'era lo skatepark in legno più grande d'Italia. Ho avuto la fortuna proprio di poterci girare per più o meno 3-4 anni, prima che poi chiudesse. È stata veramente una benedizione questo posto proprio perché qui ho veramente imparato cosa vuol dire progredire giorno per giorno con costanza ed edizione. Veramente strano essere qui e pensare che fino a qualche anno fa venivo qui tutti i giorni e la mia persona è cambiata tantissimo. Però tutto è iniziato da qui. E anche se non avete un posto proprio nella vostra città ragazzi Non dovete disperare perché bene o male al giorno d'oggi rispetto a una volta Nel raggio di qualche chilometro da casa abbiamo tutti una pantra con uno skate park Qualche saltino da dirt E oggi infatti siccome a Monza non esiste più uno skate park Siamo venuti a Seregno È lo skate park che è più vicino a Monza in questo momento Circa 15 chilometri E di solito veniamo qui proprio perché ci facciamo un po' la tecnica, le ossa Ho le ossa, io le devo recuperare Ho la zip il buon Ivo è ancora fortunato dall'ultima sua secca Ivo è proprio nato allo skate park Cioè anche la mia infanzia è stata nello skate park Il buon Ivo Di più Ancora di più ragazzi Poi proprio dalla BMX Proprio rigida, dura Ha vissuto a pieno questi muretti No però a parte gli scherzi Per quanto ai mountain biker Possa sembrare inutile Non è assolutamente inutile Anzi è super utile Infatti molte volte qui Ci vuole tantissima forza esplosiva Perché proprio non hai delle rampe per saltare Ma salti proprio dal nulla E infatti ragazzi Ivo proprio nei trick in piano Nella velocità dei trick Tipo un semplice bar spin È molto più forte di me Proprio perché lui ha fatto Una bella gavetta ovviamente. in BMX Che comunque gli si è poi trasferita Praticamente nella mountain bike Però poi Indor fa cagare No no no Ah bello! Adesso ci facciamo il riscaldamentino iniziale dai, dai, cerca di starmi dietro oh, Che, che fanno allora ragazzi? Mi chiedo c'è un buco mica cappotto malissimo oh, con una mano Ovviamente allo skate park ragazzi se andate da un vero rider di street, di BMX, qualsiasi cosa Vi dice che se girate in fly out, in ball eh, vi manda a cagare in tre secondi perché è effettivamente è un salto su un piano my parents in the paper my put my paper the deputy mad at my brown in the paper to my put my paper dial a the deputy mad at my brown brown, in the paper my paper the deputy mad at my brown So, caro il mio torquatino, siccome sei in uno skatepark e vuoi fare un po' di cose da skatepark, al posto che fare 3-6, facciamo 5-4. 5-40 Si <ride> va, <ride> Ma porca tro... Niente, allora ragazzi, mi sto un po' incastrando in questo 5,40, devo essere sincero Quindi, ragazzi, la cosa migliore è sempre quando non viene qualcosa Fermati, ripensa, Sì, perché alto. stavo proprio andando insieme col Diversifica, pensiero Diversifica, perché esatto. sennò poi basta, il tuo cervello esplode no. Probabilmente, ragazzi, stamattina andando in giro sui marciapiedi Devo aver bucato E ragazzi, appunto, adesso ho sulla camera d'aria normale classica di Schwalbe Però, questa volta monterò le nuovissime Aerotan di Schwalbe e faccio un unboxing No, no, no, si raccoglie che per terra. Oh. Okay. Leggi, leggi. E eh, mi faccio poi. Pensa. Pensa. È scritto un grammo gr grossissimo, è scritto il grammo. Di che cosa smatte? Polistirene cosa. ceramico. No. <ride> Poliuretano. Poliuretano. Cioè. Plastico Quasi Poliuretano termoplastico ragazzi Oltre a essere super leggere, Hanno la caratteristica di resistere molto di più alle forature Sia da, che ne so, taglio di un pezzo di vetro che vi prende il copertone Sia però anche quando pizzicate Pensate che Schwalbe dice che resistono più del doppio rispetto a una camera d'aria normale Questi cazzi Bella, cioè Ti piace? Bella ci, ci sta Costano tanto anche Oh Bastardo Eh esatto ragazzi Dovete fare attenzione Perché costano anche tanto E poi ci sono i bastardelli Che ve le rubano Questo Quindi mettetele subito su Il buon Ricky Mi ha proposto di fare Un game of bike Quindi sostanzialmente Lui dice dei trick E poi io li provo Se ne sbaglia uno Tocca a me Dico io il trick E lui deve farlo E ovviamente si completa la parola bike. Questa deve essere La game che of bike Più breve della storia <ride> La fa qui foot plan 100 La serie okay. a bank col murettino là salire e cento giù io ho paura a salire patapiano no? <ride> <ride> dove vai così forte <ride> mm. allora secondo trick x up one foot su questa hip qua no niente da fare per il ragazzo niente da fare seconda lettera B I A si salta giù là ti do una cosa facile, così almeno dopo puoi impostar te, salti giù proprio tranquillo, oppa, arriva, madonna che stecca, un saluto a Industri9, salutiamo Industri9, saluto Nine io faccio un bar spin, ma bar spin lo faccio in questo senso, quindi te lo devi fare nello stesso senso, oppo bar oppo devo bar. fare, Il trenino, partito, facciamo praticamente arrivi in cima dove è lui adesso con lo skate, Disaster 100 in, Concentrati molto bene a hollare, non aver fatto i tira su bene il dietro perché rimarrà giù il dietro Uh, va bene, dai va bene, va bene Fuori dalla pool, foot footcan Eh, potrebbe essere l'unica lettera che mi puoi dare, effettivamente Cazzarola, potrei prendere la lettera, sai Quindi lettera ho preso questa è una roba flat, eh? Food plan 100, sì. riprendi e infake Oh La Madonna, sei così forte! Oh. No, non aspetta. No <ride> Niente, vedi questo bellissimo bank? Ah, una volta io ci ho fatto flip qua. Sì, morto proprio malissimo. Non so cosa mi è venuto in mente quell'anno lì. No food can. Okay. No food can can. Sì, dai, pedala. <ride> eh, mister delicatezza è eh, comunque sì. prima che faccia ancora il bastardo eliminiamolo dal charmander facciamo bar spin su questo bank o su quello bar spin saltando sul bank fechi e reverto ah ti dico non è facile È stata una bella sfida. Avrei dovuto eliminarti molto più velocemente. Però apprezzabile, ragazzi. La cosa figa, vedete? È che comunque, anche se abbiamo due livelli di riding differenti, è stato divertente comunque fare questa sfida con lui. Mi ha messo un po' in difficoltà perché non sono riuscito a fare quel trigla e can can. Quindi, stigazzi. Cazzo. Adesso raga, in onore del buon Ivo Bisogna portare sempre a questo 540 Che prima non si è riuscito a farlo Adesso abbiamo liberato bene la mente Quindi ci riproviamo un po' 3, Devo pensare a fare 3,6 non 5 3, quando guardo per terra Devo tendermi in questo però almeno abbiamo portato a casa per ivo che è infortunato non può farlo è stato è lui che mostra il trick da street però sono contento perché era un penso almeno un annetto che non veniva lo skate park <musica> Cosa ci dice dello skate park, signor maestro? Almeno una volta al mese allo skate park, anche di più. Si impara più convinzione e sicurezza sui trick. Come sei diventato bravo a parlare davanti alla telecamera? Incredibile, maestro, ma cioè, l'avevo la promesso la scorsa volta The protein Works. Eh, intanto che noi ci godiamo lo snackettino, ricordatevi di iscrivervi al canale, che è gratuito. Stiamo crescendo veramente un sacco su YouTube, infatti grazie mille del supporto, continuate a supportare, ragazzi. No, oggi la voglio spettacolare, master. Voglio un'uscita ma proprio spettacolare la voglio, eh.